Quanto dura una costellazione? Mm, anche questa è una domanda molto interessante. Nei lavori individuali di solito il tempo che io propongo è di due ore. Per il tempo giusto per arrivare, per mettere a punto lo spazio, conoscerci e poi un tempo per finita la costellazione, per ultimi chiarimenti, ultime informazioni. Durante il lavoro di gruppo questo tempo è molto variabile, io arrivo sempre a un punto in cui chiederò, eh, sei pronto? Ti va di andare avanti? Sei, sei pronto? Perché faccio questo? Perché sento che magari, eh, già che siamo qua, siamo arrivati fino a questo punto sulla cima della montagna, perché non vanno ad andare ancora più in alto? Se non è pronto e disposto, chiedo e magari eh, facciamo un altro pezzettino di viaggio, eh, ricordando semplicemente che la costellazione di eh, chiunque sta lavorando in quel momento riguarda tutto il gruppo, facilitatore compreso e quindi magari le prime costellazioni possono durare più a lungo, alla fine meno perché durante la giornata si sono sviscerati.